Grazie. Grazie. Grazie. Io fratello che plaga le scarpe all'azzino lazzino, si sì, si sì. Uraffo, che c'è la? Ma che scarpe ha preso Credo che questa sia la domanda più frequente che abbiamo ricevuto da quando abbiamo aperto la pagina Instagram di Fursuit nel 2020. Tra parentesi, vi lascio il link in descrizione se vi ho un video ma non perdiamoci in chiacchiere, oggi siamo qui per scoprire le zie. La prima scarpa di oggi è una Jordan 4 Special Edition, quarta release della serie Craft, dopo le versioni low e mid delle Jordan 1 e le successive Jordan 2. Le differenze principali rispetto a una standard edition, materiale a parte, le puoi notare in questa inquadratura. Alcune cuciture atipiche attraversano i pannelli che compongono la tomaia, una piccola patch in suede è applicata poco dietro le alette dei passalacci e la caratteristica gabbia, formata da una rete gommata sovrapposta da un pannello in mesh tono su tono, è sostituita da un unico lembo in suede che ne riproduce la trama. Invece dei materiali che prima abbiamo messo da parte sono principalmente suede molto morbida che in alcuni punti come la linguetta sembra quasi pelliccia, una pelle liscia altrettanto morbida e una pelle screpolata presente nelle alette che solitamente sono di gomma che completa il look vintage della scarpa dato dai passalacci ingialliti e dalla suola color crema che lascia intravedere il passaggio del pennello. Cop. Cop. <ride> la seconda scarpa di oggi quasi non ha bisogno di presentazioni. Uscita a fine 2022, la Jordan 4 Midnight Navy è una delle sneakers più clean dell'ultimo periodo. Tomaia in pelle tamburellata bianca, non troppo invasivi dettagli in blu, evidenziati dalla celebre cement Print, e quasi invisibili ad occhio non attento gli accenti di colore rossi. E quindi, secondo te, che scarpa ha preso Lazar? la qua nei commenti. Nel prossimo video annunceremo il primo che l'ha indovinato. Noi intanto ti salutiamo e alla prossima storia.